Certe volte la vita è proprio strana Che cosa ti è successo? Oggi ho cercato di fare pace con Onoka Ma mi sono innervosita e così abbiamo litigato Non ti preoccupare, non è una cosa così brutta ah? Rifletti, perderesti tempo a litigare con una persona a cui non vuoi bene? Ah! Una vera amica